Ciao a tutti, questa è psicologia e web marketing, io sono Andrea Saletti e oggi parleremo di neuromarketing a 360 gradi con due ospiti che sono d'eccezione, sono Caterina Garofalo e Francesco Gagliucci, ciao. Ciao, ciao! ciao Andrea, bella, ciao. Bella, bella, bella. ciao! Vi presento brevemente, allora, Caterina è presidente di Nainem, che è l'associazione italiana di neuromarketing, è esperta di comunicazione e marketing emozionale, è visiting professor presso il Politecnico di Milano e Justo, e ha maturato una lunghissima esperienza in quella che è la consulenza strategica legata alla comunicazione e alla realizzazione anche di eventi emozionali ed è l'autrice di due libri che sono micro, eh, macro e micro eventi per l'autopromozione del 2016. E coautrice insieme a Francesco, che la sta affiancando in questo momento, della, del libro eh, Neuromarketing nel negozio. Francesco, appunto, che abbiamo qui con noi, è. Eh, eh, per, per entrambi per me è un onore avervi perché io lo dico sempre, quando mm -hmm. ho iniziato mm -hmm. da parte della mm -hmm. materia avevo, avevo voi come riferimento, come pionieri e Francesco è vicepresidente di AINEM, poi parleremo anche di questo, che è appunto l'associazione la, italiana di neuromarketing e... Ehm, il, il direttore del laboratorio di neuroscienze GT Technology, tra i pionieri come dicevo in Italia del neuromarketing ed è eh, professore del corso di neuromarketing eh, per il design al Politecnico eh, di Milano e che eh, è not speaker per eventi internazionali e nazionali sulle innovazioni e le neuroscienze ed è autore di tantissimi libri, qui tra l'altro ne ho eh, diversi, questo è uno, è Neuromarketing famosissimo, ce ne sono c'è anche quest'altro, che è Marketing Emozionale Neuroscienze, che sono due libri meravigliosi, non potevo non averli, chiaramente, adesso mi aggiornerò anche con l'ultimo vostro, il tempo di arrivarci leggerò sì, sì. assolutamente anche quello. Eh, allora, intanto, ehm, volevo iniziare la chiacchierata con voi, eh, innanzitutto parlando di quello che è AINEM, l'Associazione italiana di neuromarketing. Mi piacerebbe che me la introduceste e, e che mi spiegaste anche quali sono eh, qual è la mission, quali sono i valori che ci sono dietro l'associazione? Ah, innanzitutto grazie Andrea per questo invito, veramente ci fa molto piacere perché eh, tu lo sai che INEM nasce come associazione nel 2016 per cui è veramente un'associazione molto giovane e, e nasce per diffondere la cultura e la conoscenza del neuromarketing in Italia eh, sia presso le aziende ma più in generale eh, presso tutti quanti, presso l'opinion leader eh, e anche i giornalisti, eh, la stampa, quindi per noi è, è molto importante diffondere eh, quali sono proprio i concetti base del neuromarketing, che cos'è che porta di innovazione questa unione tra le neuroscienze e il marketing. Per cui nel 2016 proprio con Francesco abbiamo deciso di, proprio di lanciare il cuore <ride> oltre la siepe e siamo, abbiamo deciso di fondare questa associazione proprio per eh, focalizzare anche alcune tematiche e cercare di introdurre all'interno del, del business dell'azienda in Italia. E ci stiamo riuscendo, devo dire che l'interesse per il neuromarketing è in crescita è esponenziale, e, e devo dire che questo ci fa molto piacere perché lo scopo proprio di Ainem è quello di fare cultura. E creare anche una sorta di think tank dove eh, le, il neuromarketing le neuroscienze applicate al business incontrano eh, tutto il mondo del business per cui eh, cerchiamo di introdurlo anche nei vari settori quindi non solo nel marketing nella comunicazione ma anche poi nel branding nel, nelle vendite eh, e così via e soprattutto poi approcciarlo a proprio anche dei settori specifici eh, nel campo del business per cui ti ringraziamo molto di questa occasione e siamo ben felici di, di raccontarti e di raccontare a tutti che cosa fa AINEM e che cosa, che cosa appunto possiamo fare anche insieme, perché AINEM è un'associazione un aperta, eh, non è un'associazione tradizionale eh, secondo appunto eh, i vecchi schemi, è un'associazione dove per esempio non vogliamo quote eh, associative, ma a noi interessano le quote di intelletto, cioè a noi interessa creare un think tank dove poter appunto sviluppare insieme eh, nuovi concetti nuove connessioni tra i vari mondi e questo è un po quello che, che ci interessa veramente ecco quindi creare un think tank che possa eh, supportare questo cambio di paradigma per le aziende quindi e soprattutto dare nuovi strumenti agli imprenditori ai manager per affrontare questo questo futuro che ci aspetta ma che dobbiamo costruire tutti quanti insieme quindi nessuno è escluso dal, dal, dal lavorare insieme nel ragionare nel costruire eh, nuovi modelli di business e nuove occasioni proprio eh, anche attraverso appunto le neuroscienze che ci fanno comprendere meglio i consumatori i clienti ma soprattutto che cosa la persona perché quello che fa INEM e che cerca proprio di portare avanti come come, come ideale è quello di mettere al centro la persona, come? Mettendo al centro il suo cervello, il cervello è quello che, che ci fa vivere, quello che, che è la nostra, diciamo, macchina, tra virgolette, che ci consente di fare tutto. Ecco, attraverso mettendo al centro questo cervello noi conosciamo eh, meglio le persone e, e riusciamo anche quindi a interagire in maniera, in maniera migliore anche per quanto riguarda il business. Sì, mi colpisce molto questo aspetto, ti dico, ti dico la verità, che poi è anche la parte che sposo di più nel, nel ragionamento, cioè il fatto di mettere al centro la persona di quello, eh, rispetto a quelle che sono anche le tendenze. Eh, io ti parlo principalmente di digitale, io mi trovo nel digitale, quella che è la tendenza in questo momento... C'è una fortissima ricerca di analisi del dato, di, di qualcosa di, di analisti, eccetera. La parte più di eh, conoscenza della psicologia, che ri può riguardare quella che è il comportamento degli utenti, del consumatore, eccetera, è un po' messa in secondo piano a favore, probabilmente in questo momento, di una maggiore ricerca di, ehm, di dati e di comportamenti data-driven più che ragionamenti più sulla psicologia. Mi piacerebbe proprio affrontare con voi questo, questo aspetto, cioè quanto diventa importante anche a livello professionale poter avere delle conoscenze in una disciplina come questa. Beh, la domanda è, è fondamentale Andrea, perché in questo momento c'è un accumulo di informazioni che sta diventando anche per certi versi inutile. Perché non possiamo gestire tutte le informazioni che arrivano e possono essere raccolte sulla rete o attraverso altri canali. Quindi, l'analista dei dati come figura quasi mitica, o adesso si parla anche di figure ancora più ricercate, evolute come il data, il data scientist, eh, che sa muoversi all'interno di, di questa matrice di, di dati in modo agevole avendo competenze di statistica, competenze di analisi dei dati eh, del mondo digitale, ecco, tutto questo però non, non risolve eh, e non risolverà i problemi che stiamo eh, intravedendo in arrivo, ovvero eh, come, come portare questa crescita lineare di conoscenza attraverso i dati e le analisi eh, allo stesso livello della crescita esponenziale barra logaritmica della complessità e della quantità di dati che in realtà arrivano e arriveranno sempre di più. Quindi il problema si sposta perché dovremo diventare sempre più bravi a comprendere Innanzitutto gli, gli, gli elementi di base dei comportamenti delle persone, prima di tutto, e conoscendoli possiamo anche poi proiettare questi comportamenti in queste aree di, un po' nebulose, del, che sono un po' quelle che tutti cercano, la predittività, la, la comprensione, le, le linee di tendenza. Quindi poiché i comportamenti delle persone, e questo lo, lo sappiamo dal, da, da, da anni, eh, da, dall'economia comportamentale, lo sappiamo da, dagli studi, dalle osservazioni eh, fatte sul campo, dalle stesse analisi che eh, vengono fatte periodicamente sul web e che tu fai e che, e che facciamo quando è necessario, ovvero la comprensione, di come le persone si comportano sul web e scopriamo che in realtà tendiamo tutti a, a comportarci, non dico tutti, allo stesso modo, ma ci sono dei, dei comportamenti che possono essere eh, ricondotti a delle regole, a, dei, a, delle, a degli schemi. Ora, comprendere quali sono questi schemi, classificarli, eh, legarli anche a delle, a delle metriche oppure misurarli con metriche adeguate, non tutte le metriche disponibili, ma quelle che possono arrivare in modo sinergico da, da, dagli studi eh, che conduciamo con uh, gli strumenti neuroscientifici, ma anche i dati del web, ma anche i dati delle ricerche di mercato tradizionali o altri dati ancora, quindi big data che possono essere Uh, uh, utilizzati a piacimento però eh, il vero problema rimane l'ipotesi di ricerca dove vogliamo indirizzare questa nostra curiosità uh, anche, anche intellettuale e dobbiamo avere dei progetti da sviluppare dobbiamo avere delle ipotesi da verificare quindi il vero problema è, non è essere capaci di utilizzare le, le strumentazioni o uh, le banche dati, ma è formulare delle ipotesi che siano utili per le aziende, per accrescere la conoscenza, certo. e così via. Ma, Quindi eh, il problema è questo. Sì, ti, ti chiedo proprio a riguardo, cioè, cioè, tu come vedi anche l'evoluzione da questo punto di vista dell'intelligenza artificiale? Cioè, può l'intelligenza artificiale arrivare a fare questo tipo di selezione a livello di ipotesi o è qualcosa che è, è utopistico, perché il cervello umano comunque ha delle... Ha delle particolarità che lo rendono da questo punto di vista a livello di proiezione eh, difficilmente raggiungibile? La risposta, ahimè, è nel, nel medio periodo: questa, questa probabilità non è più una probabilità, ma direi quasi una certezza. Eh, nel medio periodo, però, non so quantificarti in quanti, in quanti anni, probabilmente nei prossimi 15 o 20 anni. Eh, vedremo un cambiamento totale, però vorrei anche dire che il cambiamento è già iniziato: cioè, l'influenza dell'intelligenza dell artificiale su, nella nostra vita eh, non, non comincerà fra vent'anni, è già cominciato. E eh, se ricordiamo tutti, la, la famosa, il famoso video disponibile in rete di AlphaGo con il super campione mondiale di AlphaGo che rimane, rimane eh, così sconvolto da, eh, da, dalla sconfitta subita. Da, da, da questo strano comportamento dell'intelligenza artificiale che lo ha battuto in un, in un campo, facendo delle cose che nessun essere umano avrebbe mai immaginato, beh, questo ci fa pensare che forse eh, dobbiamo essere un pochino più attenti a, a formulare queste predizioni. Quindi la, la risposta è un po' pessimistica, nel senso che l'intelligenza artificiale cresce e non ha limiti non, non può essere intercettata da altre dinamiche cresce perché cresce la tecnologia e, e, e aumenta la conoscenza tecnologica e non può essere blindata o indirizzata questo lo, lo vedo un po' difficile quello che non riusciamo a fare in parallelo è far crescere la human intelligence allo stesso livello quindi il vero pericolo è che stiamo trascurando eh, tutte le, queste enormi possibilità che risiedono ancora nel nostro cervello e nella nostra capacità eh, di, di stare al passo insomma con un'innovazione che in questo momento è solo tecnologica perché se guardiamo l'altro aspetto, l'innovazione sociale eh, basta sentire un po' le notizie intorno a noi e sono raccapriccianti per cui non, forse stiamo anche facendo qualche passo indietro andiamo un po' come il gambero, andiamo avanti poi torniamo indietro Quindi, non c'è una vera e propria evoluzione progressiva per cui siamo destinati a, a crescere in modo lineare o, o logaritmico, no, eh, dipende da noi. Quindi in questo io ho fiducia nelle, nelle potenzialità dell'uomo, eh, ho, nel, ho fiducia nel fatto che eh, c'è una cre crescita di preoccupazione e anche di interesse per questi aspetti da parte di adesso da parte di mh, osservatori intellettuali ma anche delle grandi agenzie eh, di, di consulenza mh, però eh, stiamo parlando ancora di un'elite che ragiona eh, mentre il resto del mondo deve ancora arrivare a comprendere eh, che, eh, che cosa può essere in prospettiva l'intelligenza artificiale e come influirà influirà sulla nostra vita, quindi la domanda è aperta, però penso che noi eh, occupandoci del cervello umano siamo in prima linea, quindi dobbiamo occuparcene in modo responsabile e dobbiamo anche far sì che cresca sempre di più questa consapevolezza da parte anche dei manager, delle aziende, degli imprenditori. Chiaro, chiaro, chiaro. Eh, eh, adesso starei stare a parlare di per ore di questi, di questi concetti filosofici ti dico la verità però naturalmente abbiamo i tempi un po', un po' più stretti poi magari ne parliamo in separata sede e ci facciamo un po' di oh, ragionamento sì. insieme no, eh, mh, riporto un po' la situazione purtroppo a, a un livello un po' più un po' più banale che riguarda principalmente il discorso vendita Cioè, eh, cosa significa per voi eh, vendere con le emozioni? cioè si può vendere con le emozioni, esiste il famoso, l'abbiamo lo lo sempre letto dappertutto, probabilmente disinformazione totale, ma mi piacerebbe che lo specificasse bene in questa situazione, il famoso buy button nel cervello, il pulsante d'acquisto nel cervello del consumatore? Ma al momento l'evidenza sembrerebbe negare l'esistenza di questo buy button, eh, però eh, forse è una semplificazione, in realtà ci sono tanti, tante eh, micro aree del cervello che in, intervengono nel, nello spingere il consumatore eh, a, a prendere una decisione. Per esempio c'è un conflitto in atto tra il nucleo accumbens, se vogliamo parlare di, di organi specifici, che è, è, una, è, un, è un organo del sistema limbico che ha la... Eh, questa, questa capacità incredibile di attivare il sistema dopaminergico e quindi la, attivare i centri del piacere cioè contribuisce a farci provare piacere quando ci troviamo in una situazione improvvisa di, di desiderio, di, di, di acquisizione di un prodotto, lo vediamo in rete, magari navigando, guardiamo una pubblicità ed è, ed è proprio quello che tu poi eh, studi, e metti in pratica, lo vediamo e lo vogliamo avere subito. E quindi questo è un meccanismo che, che potremmo anche assimilarlo al buy button, però di fatto è un, un sistema... Eh, che eh, so, apre e mette le persone in una condizione di piacere tale da, da alimentare un desiderio e il desiderio è un'emozione mentre mh, ci sono poi le forze interne che contrastano eh, che sono più legate all'aspetto nazionale alla, alla valutazione del costo eh. però ecco eh, sui tempi, su tempi molto brevi dove, e quando le decisioni vengono prese in tempi molto brevi è chiaro che c'è un potenziale legato soprattutto al web, all'interazione con, eh, con singole immagini che riescono a stimolare un ricordo e che attivano il piacere e, e poi la call to action arriva rapidamente e prima ancora io me ne, quasi me ne renda conto. Però ho fatto qualcosa che mi ha gratificato tantissimo e questo succede. Una volta si chiamava acquisto di impulso eh, sì, sì, eh, certo. l'impulso non esista perché non può esserci un vuoto tale nella, nella nostra testa per cui vediamo una cosa come degli epiti compriamo no? scusa perché se c'è qualcosa che ti piace è perché l'abbiamo già eh, desiderata monitorata registrata attraverso le pubblicità attraverso le esperienze precedenti quindi eh, il fatto che ci sia uno stimolo che in quel momento vediamo eh, sul web, su una, in una pubblicità e eh, ci fa riattivare eh, sostanzialmente il ricordo di qualcosa che abbiamo, che abbiamo lungamente voluto e desiderato e che in quel momento si traduce in un acquisto non programmato e quindi che produce piacere. Eh, non so se ho risposto. Se no, è no, <ride> Il pulsante, questo mi preoccuperebbe un po' ah, ass ass assolutamente. Sì, assolutamente sì. Diventerebbe preoccupante la situazione se l'avessero scoperta. Se esistesse, sì, ehm, da questo... però non vogliamo. Magari, magari qualcuno arriverà tra qualche anno e la... speriamo. Allora... No. E tutto, ci dice, siamo, siamo nei guai, no? questa è la situazione. <ride> Assolutamente. E io mi collego a questa cosa, no? adesso tu dottorolamente dici magari un giorno lo troveranno, qui apriamo lo scenario che ehm, nell'immaginario comune delle persone che non hanno a che fare con il, la disciplina del neuromarketing si apre. No? Okay, il neuromarketing, oddio, mi stanno eh, facendo il lavaggio del cervello, oddio, mi stanno aprendo lo scatola cranica e mi stanno guardando dentro. Quindi, tant'è che io se non faccio il nome, ma ne parlavamo prima del, quando eravamo fuori onda dall'intervista con, con Francesco. Ma c'è una grossissima realtà internazionale nel web che attraverso eh, il, i suoi speech, le sue comunicazioni, i keynote del, de, de, dei professionisti che lavorano all'interno di questa realtà. Eh, pur sapendo che nella realtà loro veramente fanno analisi del neuromarketing, poi quando vanno a parlarne con il pubblico le nominano, eh, no, non le nominano, ma parlano di marketing emozionale. La parola neuromarketing è bandita da, dalla loro comunicazione esterna, proprio per paura di quello che potrebbe evocare questa parola nell'immaginario delle persone. Cosa, cioè, cosa possiamo dire da questo punto di vista, secondo voi? Uh, bah, uh, magari sì. qui, uh, due opinioni uh, per rinforzare questo concetto e io per anni dico solo un'esperienza personale io per anni con il mio editore che comunque considero uh, innovatore coraggioso non faccio nomi ma Egea che ha creduto fin da, dall'inizio quindi dal 2007 ha creduto in, una, in una, questo progetto eh, innovatore già allora eh, di parlare di ne neuroscienze applicate a eh, neuromarketing in realtà eh, le leggi del mercato ci hanno portato a chiamare il, il mio primo libro marketing emozionale quindi e, e, e siamo arrivati anche grazie alla rottura di un po di tanti tabù e di tante resistenze all'ultimo libro che tu hai gentilmente mostrato che si chiama Neuromarketing, ma forse anche grazie eh, a, a pubblicazioni come, come la tua, come altri che hanno, rotto un po al hanno fatto diventare normale, quindi io devo ringraziare anche te perché sei riuscito ah, a Ma io a mi ricordo quando poi... dovevo pubblicare... Vale. <ride> sì, mi, dicevo, mi ricordo che quando dovevo pubblicare il mio, allora è stato un po' difficile il percorso, perché comunque c'era proprio una sorta, anche da parte delle case editrici, di eh, un po' dubbio sul oh, fatto oh. di andare a spolverare un nome del genere. Mi ricordo benissimo, adesso ormai insomma, è sdoganatissima la situazione, però è vero, è vero, all'inizio qualche anno fa era... <ride> Eh, guarda, eh, è un problema che, non, che noi stiamo affrontando da anni, anche a livello, magari Caterina potrà dirti come invece questo si riverbera nella nostra eh, eh, esasperata ricerca di un'università un in cui collocare un master, ma adesso sì. ti racconta lei anche le, le vicissitudini. Ma guarda, io posso dare giusto qualche, qualche pensiero, perché eh, in realtà in Italia eh, questa parola. Mh, ha avuto purtroppo ehm, una... è iniziata con una fama negativa e, e questo, devo dirlo ahimè, è per colpa di un tipo di giornalismo che in Italia non è scientifico. Quindi non esistendo un giornalismo scientifico vero in Italia, cosa è successo? È successo che il neuromarketing no, col suffisso neuro davanti ha creato, diciamo così, un po' di confusione. E questo ha provocato tutte le classiche domande dei giornalisti finali: ah, ma ci stanno facendo il lavaggio del cervello? Ah, ma dove andremo a finire in questo modo? Beh, non è, non è così, ovviamente. Il, il neuromarketing è una disciplina che, soprattutto all'estero, ma anche in Italia, sta diventando un veramente una disciplina che, che, che può dare tantissimo, eh, che ci può veramente far comprendere tanto dei processi decisionali nel momento d'acquisto come soprattutto poter vendere non di più ma meglio perché il punto qua è che il neuromarketing aiuta a vendere meglio non aiuta a vendere di più eh, perché? perché è cambiato ovviamente il rapporto tra eh, il brand e, e, e i propri clienti oggi i clienti prima tu chiedevi della, della vendita con le emozioni ma oggi i clienti vogliono comprare le emozioni, vogliono comprare l'esperienza non vogliono comprare più un prodotto e allora ecco che, che le aziende si devono adeguare a questo cambio di paradigma e quindi diventa importante avere nuovi strumenti che ti possano far conoscere meglio cosa provano i clienti, quale, quale, cosa succede nel, soprattutto dentro di loro, nel loro cervello ma nel loro corpo, no? cosa succede quando eh, una comunicazione, un prodotto incontra la persona. Ecco, il neuromarketing aiuta a far comprendere piccoli elementi, ma fondamentali, che aiuta proprio l'azienda a comprendere meglio come strutturare comunicazioni efficaci, siti web efficaci, eh, processi di vendita efficaci, ma fino al, al, anche al negozio, no? tu citavi il bellissimo libro che abbiamo avuto l'opportunità di scrivere per con, con, Commercio Nazionale, per Sero Donna. Eh, le imprenditrici in questo caso sono donne che sono avanti, ecco, eh, noi abbiamo proprio studiato come il neuromarketing può aiutare i negozi, i negozianti, i commercianti a strutturare un processo di vendita alla portata de dei propri clienti. Noi usiamo un termine che, che è inglese, ma che rende bene l'idea, cioè eh, tutto quello che oggi si dovrebbe fare dovrebbe essere brain friendly. Cioè amico del cervello. E invece ci accorgiamo come sino ad oggi tutta la comunicazione, tutti i prodotti non sono brain friendly, anzi, sono, compl sono complicati, sono complessi. Allora, il neuromarketing cosa fa? Aiuta a semplificare, che non vuol dire ridurre e impoverire, ma vuol dire partire dalla complessità di, di, di un concetto, di, di, di una comunicazione e renderla adatta al cervello. far sì che il cervello possa recepirla e eh, comprenderla totalmente, in maniera ovviamente semplice e diretta, senza avere un sovraccarico cognitivo che invece è quello che abbiamo oggi. Oggi il problema è il sovraccarico cognitivo, i nostri cervelli sono troppo carichi di informazioni, di, di notizie, di tutto quello che ci circonda, che affolla il nostro cervello e non ci aiuta a decidere. Certo, io, io, io penso che tu, tu sia, cioè, abbia, con, con, questa, con questo discorso che hai fatto, hai praticamente tradotto quello che hai fatto, metta informazione riguardo, riguardo alla semplicità, perché in, in particolare sei stata chiarissima, eh, credo che sia un, un concetto molto importante quello del rendere una comunicazione assimilabile nella maniera più efficace per il cervello, non... C'è manipolazione in questo, in questo tipo di, eh, di, di, di azione, ok? Non c'è assolutamente manipolazione, ma è assolutamente a favore delle persone e della, della comprensione della comunicazione. E, ti dico. Ehm... Andrea, a questo punto che c'è un, una tendenza che stiamo osservando, eh, quando parliamo di tendenza parliamo di di eh, riflessioni che stanno maturando all'interno di grandi aziende multinazionali che eh, cominciano ad andare in controtendenza. Faccio solo un esempio. Electrolux, che è un gigante mondiale eh, degli elettrodomestici, eh, si sta ponendo il problema per esempio sulle lavatrici di ridurre il numero di, il numero di opzioni di lavaggio da 14 a 4 e perché si è accorta ormai da tempo che le, le opzioni utilizzate sono due, dalle persone. Allora, eh, lo, ma, ma noi lo sappiamo da quanto tempo, però... Mh, Confermo. Penso che tu, tutti, tutti quelli che hanno rapporti con le nuove tecnologie, dagli smartphone, è da, da, eh, eh, una volta, fino a poco tempo fa, anche le macchine fotografiche o, o le automobili, per, e tu poi hai, hai anche approfondito molto questo tema eh, di cosa mettere e cosa può essere messo in evidenza per arrivare in modo netto eh, e chiaro ai vari livelli del cervello quando si parla di nuove tecnologie però eh, il tema è questo eh, cioè, dobbiamo capire che eh, il neuromarketing eh, e quindi sposo in pieno la tua, la tua, la tua riflessione è qualcosa che eh, porta un valore eh, soprattutto alle persone, cioè porta un vantaggio eh, che, che è enorme perché semplificare vuol dire riportare tutto eh, a una dimensione umana e, eh, e aiuta indirettamente anche le aziende a ridurre costi di ricerca e sviluppo eh, che sono delle follie perché quando si parla di ormai di abitazioni domotiche, ma stiamo parlando di aggregati. di decine di, di eh, interfacce tecnologiche che richiedono una, davvero l'intelligenza artificiale e solo l'intelligenza artificiale ma no, pensiamo a una, a una persona che deve far funzionare il forno a microonde eh, che, sarà interag che interagirà con, una, con, il, te magari con il televisore eh, oppure il frigorifero che fa il riordino dei contenuti direttamente dal fornitore in funzione del, del tipo di dieta che sta seguendo la persona allora, tutto questo è bello, è affascinante. Guarda, noi siamo appassionati eh, da, da sempre di fantascienza, quindi abbiamo, mh, tutto, penso tutti, noi più o meno, abbiamo le, radici, abbiamo le nostre radici, no? da Philip Dick, Asimov, eccetera. Però quello che ci sta arrivando è veramente un mondo molto complesso, e lo era già prima. Adesso è veramente in una, si pone in una prospettiva di complessità, che avrà un impatto devastante sulla vita delle persone, perché noi non siamo attrezzati qui, non siamo attrezzati per, per dialogare con questo tipo di, di offerta e di tecnologia. Quindi eh, le aziende prima lo capiranno e prima avranno scoperto veramente l'uovo di Colombo, perché risparmieranno soldi, faranno pubblicità più efficaci, siti navigabili, ma, ma questo è l'Eden, così così. C'è un paese bellissimo che si va soltanto sui contenuti, sull'esperienza, senza doversi preoccupare di, di capire come funzionano. Quindi è, è un bel mondo se riusciamo a lavorarci. Assolutamente. Ma eh, allora mi collego a questa cosa. Vi viene in mente ehm, qualche... Voi avete uno storico di ricerche <ride> che non sto neanche qua a nominare, perché comunque siete stati pionieri. Abbiamo la memoria corta. Avete la memoria corta, ok, ok. No, però vi viene in mente qualcosa che, potreste, che potrebbe essere utile, anche un piccolo aneddoto, un particolare che avete scoperto relativamente a un comportamento d'acquisto, durante. ma non necessariamente sul web, eh, stiamo parlando di, di, di digitale, ma... Potrebbe essere anche all'interno di un negozio di tail, potrebbe essere anche un qualcosa che a livello di comunicazione umana per farsi capire meglio tra le persone, qualcosa che avete intuito e che è curioso raccontare in, per, per chi ci sta ascoltando. Io ho un paio, due piccoli episodi. Uno che ci riporta proprio a questo al tema delle interfacce è uno studio fatto per un'importante azienda multinazionale di elettrodomestici che in un momento in cui mh, si è trovata, eh, per ragioni di pura competizione, quindi per essere al passo con i suoi concorrenti, eh, a dover inserire un display elettronico per eh, guidare eh, e pianificare le attività del forno, ad un forno d'incasso, si è trovata eh, con a dover inventare un nuovo tipo di linguaggio, delle icone nuove, Ecco, poi il test che abbiamo fatto usando le G e il biofeedback in questo caso mm -hmm. è stato molto divertente. divertente, e anche un po' inquietante perché abbiamo messo delle signore davanti a questi tre formi di tre aziende diverse e la ricerca non, era, non, non, non, non, non, non metteva in evidenza il brand, era proprio come fare delle attività molto banali come per esempio impostare l'ora su tre diversi display. Allora, su 24 persone, eh, le, solo una è riuscita a impostare l'ora e eh, la, la task, quindi l'attività che volevamo monitorare più difficile al quarto livello era addirittura impostare la cottura di un, di un pollo, di fare un pollo allo spiego. Allora, eh, una signora a un certo punto si è messa a piangere. Cioè, <ride> ha detto sono incapace, non so fare niente, questo è un... È, una, è troppo difficile per me. E eh, lì siamo rimasti un po' tutti colpiti perché, eh, sia i designer, e, e, e gli, eh, chiamiamoli UX expert dell'azienda, eh, della, dell perché per loro invece era intuitivo. Ma io mi chiedo: ma cosa c'è di intuitivo in una bacchetta magica con le stelline che dovrebbe portare, secondo il progettista, intuitivamente eh, la mente a collegarsi con il concetto di ricetta? Cioè cosa c'è nella bacchetta con le stelline che richiama la ricetta, nella massa mentale delle persone? Nulla. Quindi questo è, è stato veramente qualcosa di, anche di inquietante, eh, perché abbiamo detto, beh, questa è la progettazione, è una progettazione guidata dalla competizione, ma non, non dalla claro, all'umano. Sulla parte invece più, posso dirti, eh, il fatto più banale, eh, ma anche più più banale per noi che studiamo questi fenomeni e questi comportamenti, ma non banale, no, non banale affatto per i retailer, per esempio, è, eh, è stato un, un momento in cui abbiamo presentato eh, una sorta di, eh, uno studio sui comportamenti di acquisto della classica spesa del sabato dove, in un ipermercato. E qui eh, è emerso con chiarezza che su più di 100 persone, eh, e in tre punti vendita diversi, quindi un campione molto grosso per i nostri studi, come, come tu sai bene, perché parlare di 100-110 persone per una ricerca è veramente è come analizzare un universo. E, e, e, la spesa del, in un ipermercato ha una componente di stress che eh, supera di gran lunga, nel, proprio come distribuzione, come intensità, <coughs> ma anche come, come tempo vissuto, eh, supera di gran lunga eh, la parte più gratificante che è, è proprio l'esplorazione, l'esperienza. Ma siamo in un rapporto di 70-30. Quindi, oh. eh, quindi uh, uh, ci siamo chiesti: ma perché il punto vendita è progettato per essere così stressante? e Le ragioni. Le abbiamo trovate perché è difficile da navigare. Ma, uh, uso un linguaggio più web, eh, ma alla, eh, fine, alla fine lo stress è legato soprattutto alla enorme difficoltà di uh, scegliere di individuare i reparti in modo intuitivo. Uh, scegliere all'interno di assortimenti fatti anche da uh, pensa ai detersivi, centinaia di referenze messe lì, tutte uguali con. Uh, brand che si somigliano e poi la cosa però più inquietante è stato lo, lo, lo stress, è, è lo stress che nasce dal, dal dover fare, seguire una sorta di <coughs> percorso decisionale, intuitivo che nasce dalle mappe mentali eh, la mappa mentale che, che ha il consumatore quando compra, che, che si genera automaticamente eh, si, è come un film che si srotola e no? che quando compri dei biscotti ti viene naturale pensare eh, dove sarà? avrò la marmellata per la prima colazione, non pensi ah, no. certamente a un cani o, o un detersivo. Ecco, in quel momento se ti guardi intorno eh, non trovi i prodotti eh, che fanno parte idealmente del mondo della prima colazione, ma perché, perché sono messi da una parte e un'altra, <ride> seguono delle logiche di magazzino, no? seguono delle logiche certo. per cui pochi stanno con i eh, derivati pane e derivati, quell'altro sta di là, quindi allora perché oggi noi non, eh, non poniamo più attenzione eh, soprattutto nei grandi punti vendita perché nei piccoli sta succedendo già, questo è molto bello interessante perché si tiene conto proprio dell'experience come diceva Caterina, ma le grandi superfici non hanno mai curato questa, questa eh, potenzialità anche di vendita, e quindi, anche pur evidenziando questo problema con, tutte le, eh, con i dati, con il livello di stress la difficoltà di, di orientarsi, di trovare i prodotti in modo intuitivo, poi alla fine prevale questa logica da, io dico da magazziniere, perché poi alla fine tu distribuisci i prodotti secondo logiche di, eh, di, di, come dire, di codifica e di, e di database. E questo penso sia un punto su cui si dovrebbe intervenire riprogettare un po' tutto, ripensare un po' tutto. Certo, però... invece... sì, sì, di me pure. Sì, no, volevo dire che per me invece le ricerche più affascinanti, diciamo così, dal mio punto di vista eh, marketing riguardano per esempio gli spot pubblicitari, che, che è un po' stato, dall'inizio della storia dell'aeromarketing, un po' un campo forse più esplorato, se vogliamo, no? studiato anche in queste ricerche. Bene, e ancora oggi è sorprendente come spesso le aziende ci chiedono di fare delle ricerche di neuromarketing su spot già re realizzati, dove noi non possiamo fare altro che dire, sì, guarda, questa scena funziona, questa non funziona, e magari proporre dei tagli o delle cose, no? E questo un po' mi sorprende, perché invece il neuromarketing serve proprio all'inizio. Cioè, già dal, dal, dal concept, dal, magari dalle proposte che, che possono essere fatte, già lì noi possiamo aiutare eh, lo sviluppo poi dello storytelling e poi la realizzazione dello spot. E invece ci arrivano sempre già fatti, magari già andati in onda con la cosa dicendo, cioè, Ma non funziona, perché non funziona? Perché non funziona? Perché eh, forse bisognava fare una ricerca prima, forse bisognava <ride> fare gli un attimo prima, per cui mi, mi affascina perché eh, tieni presente che nella nostra esperienza veramente abbiamo fatto qualcosa come 600 test su 600 spot, quindi di, di, di prodotti di televisivi, spot televisivi, web, eccetera, e eh, ci accorgiamo come vengono fatti ancora moltissimi errori, cioè la maggior parte delle scene sono inutili, sono inefficaci proprio per il cervello il cervello non, non le vede non, non, non gli interessa mentre invece alcuni sì ecco allora io dico alle aziende pensateci nel senso perché si può risparmiare con neuromarketing cioè non spendete tanti soldi nel realizzare uno spot già finito che però magari è sbagliato ho ecco, fatto un test magari all'inizio per vedere se effettivamente si può fare uno spot realmente efficace e questo è un po' l'aspetto che, che mi ha sempre affascinato. Certo, mi diciamo. certo. eh, immagino anche che ci sia, ci sia, comunque uno strano rapporto che si va ad instaurare tra il creativo e chi ti viene ad analizzare a livello scientifico la creatività adesso te lo hai estremi... sei veramente soft lasciamelo dire, in questo momento <ride> <ride> diciamo è ancora più duro, il ma no, in realtà. Questa è una, sempre la solita domanda, no? ma il nero uccide la creatività? No, non lo uccide, anzi l'aiuta. È al supporto, certo. La rivitalizza, <ride> sì. anche verità, La creatività è alla base. Il problema e è che ecst! la creatività no, Non sono è... creativi, che qui <ride> <ride> nessuno viene a portarvi via il lavoro, anzi, veniamo a farvi esatto, da un'aiuto, la... il la... la... supporto. La è la base. Il problema è poi come viene sviluppata l'idea creativa, è diverso. Certo. diverso, perché loro si fanno dopo, non si fa nell'idea creativa, cioè tu non puoi avere un'idea stupenda, ma poi come tu riesci a realizzarla? E quindi se non si stanno attenti ad alcune regole che oggi noi vediamo perché studiando appunto come il cervello recepisce gli stimoli esterni, visivi, eh, uditivi, eccetera, eccetera, e noi ci rendiamo conto di quello che funziona e di quello che non funziona, è semplice, no. cioè, non è niente di, cioè non siamo maghi, anzi. Mettiamo la scienza davanti, in questo caso queste... queste... Andrea, Andrea c'è un episodio piccolo, veloce, che però ci fa capire quali enormi potenzialità ci sono no? nell'adottare nell l'approccio giusto per un'azienda. Una, allora, l'episodio è, un, è, è recente, pochi mesi fa, una grande, grandissima azienda di moda, ci ha chiamato per fare una, un corso interno, quindi non è una ricerca, però è, è conoscenza o comunque condivisione, formazione. E ci ha chiesto, però pensa un po' a che, dove siamo arrivati, a, a che livello siamo, ci ha chiesto di fare un corso per i visual merchandiser della loro azienda, eh, quindi quelli che ieri si chiamavano vetrinisti e, gest e sviluppatori di layout quindi l'area creativa, potremmo dire, del retail, eh, però secondo i principi della neuroestetica non generica, ma di Ramachandran. Allora, Ramachandran è, è un mito per i ricercatori di questa, di questa disciplina, perché è uno dei fondatori di questa di questa materia lui e l'altro è Semir Zechi. quindi sono due chi studia la, la, la. la cosa interessante che poi abbiamo fatto, adesso ripeteremo con loro, è, è che abbiamo trovato eh, un'interazione un interesse pratico partendo da, da concetti teor teorici molto, molto spinti cioè come il cervello percepisce la bellezza cioè, questa era la domanda che ci è stata fatta e, e, perché sul resto sono bravissimi, figura che hanno migliaia di punti vendita, sanno benissimo come si gestisce eh, nelle varie situazioni, però come il cervello percepisce una forma, il bello, come, percepisce, eh, le, le, le, come riesce a, ad essere, a sviluppare per esempio una, re, una relazione empatica con, con una vetrina, con un oggetto, ci porta dritti dentro l'opera d'arte, dentro il... Il, il, la creatività, cioè la, crevi, la creatività dei grandi pittori dei grandi allora eh, ci è venuto proprio da fare questo ragionamento ma guarda che alla fine quando parliamo di creatività eh, e parliamo con i creativi se i creativi sono veri creativi ci sono creativi che hanno oh, hanno una capacità di elaborare eh, in modo come avveniva negli anni 80 90 l'Italia è stata patria di grandissimi pubblicitari creativi e, e, e oggi non lo so, oggi magari ci sarebbe da ragionare, però eh, come in realtà il creativo è quello che riesce a cogliere meglio di, di, di altri, meglio di noi, che siamo lì con i sensori, capire dove sta il bello, dove sta eh, la, la, la, il, il contenuto più semplice, quello che arriva direttamente, perché arriva lui. E quindi è bella, è bella questa frase di Semir Zeki, grande neuroscienziato, eh, che bisognerebbe leggere e studiare, che dice che lui pensa addirittura che il, ogni grande artista, grande pittore sia in realtà un neuroscienziato, no? perché, perché cioè, più neuroscienziato di Van Gogh, poi poverino, ha avuto dei problemi, ma lui vedeva una realtà nella sua essenza. Allora, quando si ragiona di estetica, quando si ragiona di creatività, di bellezza, noi dovremmo, Rilanciare tutti questi temi e metterli anche nella progettazione di un sito web perché è, è, è, deve essere bello da vedere, deve essere anche qualcosa che ti attiva le emozioni, non soltanto completo nel dare informazioni. Quindi abbiamo moltissimo da lavorare. Mm. Proprio è un cambio di prospettiva, sì, ma sì. affascinante. Beh, come ci sono le ricerche neuroscientifiche che dicono che il cervello ha bisogno di bellezza e di armonia. Eh. Certo, Quindi... certo. È interessante, molto interessante questa cosa, molto, molto interessante. Da, da, da ragionarci, e da, da fare un po' di esperimenti, anche e, e guardate, concludo uh, la chiacchierata con una cosa, la chiacchierata, per, no? la chiacchierata è finita, poi la continuiamo tra di noi eh, tranquillamente. Eh, no? per, per, per, per, te, per tempistiche web, poi rischiamo di, di, di, che, non, che le persone non arrivino alla fine del video, sai qua web tutti vogliono tutto subito, no lo sai? <ride> e, no, eh, mi preme parlare di una cosa molto importante che è un evento che state organizzando, state organizzando tra l'altro in una location uh, fantasmagorica, parliamone, no? <ride> Siete, Sarete poi voi adesso a parlarne ed è un evento internazionale sul neuromarketing, che è il neuromarketing Summer Camp, quindi mi piacerebbe che lo introduceste e facessimo anche un invito insieme, visto che ci sarò anch'io, perché ho l'onore di essere stato chiamato come redattore e assolutamente non mancherò, perché è una cosa da non perdere, eh, mi, piacerebbe, mi piacerebbe che introduceste proprio eh, i, i valori anche dell'evento, che sono un po' diversi rispetto al solito. Sì, guarda, eh, grazie Andrea perché veramente di aver aderito a questo evento, che è un evento un po' innovativo. È proprio il concept del formato di, di formazione è proprio nuovo perché in realtà è un momento di sharing knowledge cioè si fa scambio della conoscenza dove da una parte eh, ci saranno dei partecipanti che sono imprese, imprenditori, manager, eh, studenti, eh, eccetera e dall'altra ci sono appunto degli esperti degli speaker come te ovviamente e tanti altri che eh, scambieranno conoscenza e quindi eh, è bello perché è un momento in cui ci si ritrova eh, ad Alghero eh, in un parco naturale, quindi l'innovazione è anche quello di un po' aver deciso di spostare questa tipologia di eventi che, che sono di solito fatti più nelle città, eh, eccetera, di spostarlo in un parco naturale, ma perché c'è una ragione ben precisa: perché in un contesto totalmente diverso di natura il cervello lavora meglio. E allora anche la formazione eh, che viene concentrata in Alcune ore la mattina, il pomeriggio, viene alternata con momenti di esperienziali come lo yoga e spiaggia la mattina, come delle sessioni di mindfulness, come delle esperienze eh, all'interno del parco, eh, dei momenti di relax eh, e così via. Per cui c'è questa alternanza. Di emozioni, esperienze e formazioni che non fa altro che eh, solidificare, proprio, cioè incollare nella memoria dei partecipanti, eh, le informazioni che riceveranno dagli esperti come te. E, e quindi è proprio una formula molto molto eh, nuova. Eh, che abbiamo già sperimentato l'anno scorso, questo è il secondo anno, e per esempio l'anno scorso è stata un po' una scommessa, abbiamo eh, deciso di farlo, sai, anche un po' in ritardo, no? abbiamo detto ma sì, facciamolo, eh. ci siamo organizzati, pensa, senza veramente fare nessun tipo di comunicazione, cioè, ci siamo ritrovati in 70. Ecco, è stata un'esperienza molto bella, anche perché eh, questo ambiente così rilassante, così veramente bello, e ha dato il via a dei rapporti professionali di amicizia veramente belli. Allora io penso che uno dei valori ecco, che metterei eh, di questo summer camp è proprio questo. Eh, da una parte c'è conoscenza, c'è eh, la possibilità di sperimentare anche il neuromarketing attraverso due laboratori quest'anno, quindi porteremo tutto insomma il nostro nelle nostre macchine, eh, i, nostri, appunto, i nostri esperti, ma eh, c'è anche la possibilità proprio di scambiare conoscenza e diventare soprattutto amici, cioè il rapporto deve andare in profondità. Come noi diciamo, il neuromarketing va vale nella profondità della persona, ecco, lo dimostriamo in questo evento. Sono quattro giorni, da giovedì 27 a domenica 30 giugno, e ad Alghero, al Parco di Porto Conte e aspettiamo ovviamente tutti e ci farà molto piacere. Ma ah, io aggiungerei che grazie a questo rapporto di amicizia abbiamo proprio pochi giorni fa siamo stati invitati da un relatore internazionale che era con noi lo scorso anno, Pere Navalles, eh, a Barcellona per fare una giornata intera, stare una giornata intera con lui e con i suoi studenti del quarto anno del Master di Neuromarketing di Barcellona. Quindi è stata un'esperienza gratificante perché abbiamo visto che si può fare e anche con molte difficoltà, però è nato proprio questo, eh, questo rapporto eh, bello, diretto con giovani studenti provenienti da tutto il mondo, eh, molti, molti dall'area spagnola, sudamericana, ma anche dagli Stati Uniti, dall'Europa e c'è anche un italiano eh, che è andato a fare il corso di neuromarketing, il master di neuromarketing a Barcellona. Allora, io eh, voglio dire, eh, siamo qui e abbiamo delle, delle competenze, degli esperti come, come Andrea, come tanti altri che conosciamo e, e che apprezziamo e, e, e possiamo veramente fare delle cose magnifiche. Io lancio proprio un appello alle università che ci stanno ascoltando, con qualcuna eh, abbiamo già iniziato a dialogare, però siamo, siamo in ritardo, ma è un ritardo culturale, io penso che poi recupereremo e saremo come sempre eh, bravissimi a proporre anche dei contenuti molto belli e Alghero è, è, è un piccolo esempio, ma insomma noi vogliamo farlo crescere Comunque i temi saranno tanti quest'anno, proprio perché con un giorno in più riusciamo anche meglio ad approfondirli e veramente vanno non solo dal neuromarketing, quindi dal marketing, ma anche al branding, ai social media, al web, all'e-commerce, eh, ma anche al processo di vendita, quindi il neuroselling eh, e right. così via. Ci sarà un focus sul, sul, sul food and wine, quindi sull'agroalimentare. Insomma, veramente gli aspetti, ci sarà il neuromarketing turistico. Quindi eh, affronteremo tanti temi interessanti eh, con dei moduli che i partecipanti sceglieranno, quindi avranno la possibilità di scegliere in base ai loro interessi e eh, alle loro aspettative cosa seguire, quali, quali interventi, quali moduli seguire, per cui si creeranno loro la, la, la loro experience formativa di questo NeuroMarketing Summer Camp. Benissimo, quindi se per, per tutti quelli che vogliono approfondire, magari aderire all'iniziativa, eh, c'è un sito web naturalmente che. Okay. Mi, ricordate il, il dominio? Mi sembra sia neuromarketingsummercamp.eu. Okay. Sì, bravo. Okay. Eh, lì ci sono tutte le informazioni del caso per poter partecipare e poi vedere il programma e anche i relatori. Vi, vi invitiamo perché insomma come si fa a mancare una roba del genere? <ride> no. ok. E... Per stare e condividere e parlare ancora di più di questi argomenti con tante altre esperienze, persone. Ma sì, è un'occasione proprio per fare scambio di conoscenza, poi c'è certo, molto. Certo. Perché si, si ritorna sempre arricchiti e, e quindi è bello perché c'è veramente un, un reale scambio. Di esperienze eh, professionali e non solo, e se posso dire mettendolo un po' sulla, sul naturalistico, che c'è il serio rischio di incontrare poi qualche cinghiale che gira, o qualche <ride> o qualche sì, dare, nove... gli, eh, animali, cioè, sì, gli animali fantastico. ci sono, quindi, quindi è anzi, è, è abbastanza normale incontrarli. E tanti pesci <ride> e tanti pesci, <ride> <ride> <ride> io, personalmente <ride> non vedo l'ora, quindi il <ride> mare è, è, è, è lì a 20 metri, per cui noi faremo delle grandi pause io, io, io di riflessione, pausa. assolutamente sì. è che, è che, è aula che dovrà parlare, l esperienza già fatta. Dovrà essere molto bravo. molto bravo a evitare che la gente si vada a fare un bagno, eh, però vabbè. è una sfida per mantenere l'attenzione. Ho capito benissimo. Io vi saluto e vi ringrazio ancora perché è stato un onore parlare con voi. Ve lo, ve lo ripeto e ci, certo. spero di rivedervi prestissimo. Comunque, probabilmente ci rivedremo. Eh, bre a breve però per occasioni che abbiamo in comune salutiamo quelli che ci stanno ascoltando e eh, caterina, francesco è stato un piacere alla prossima, ciao Buonasera, ciao tutti. arrivederci.